Carissimi, è Pasqua, il Signore è risorto, però ecco, non lo so, in questo momento mi viene in mente quel percorso che i pellegrini fanno da migliaia di anni, sin dal periodo bizantino, la cosiddetta via Crucis in Gerusalemme, forse perché ci sono stato recentemente, e in quella via crucis c'è tutto il percorso di vita, il percorso di fede che ogni uomo, ogni credente dovrebbe fare. Ci sono le cadute, ci sono i momenti difficili, c'è anche il fallimento, c'è la crocifissione, c'è la morte. Ecco, Gesù ci vuole dire che per, per giungere al Calvario, per giungere al sepolcro, occorre fare tutto questo. La vita è caratterizzata anche da tutto ciò, dalle fragilità che ciascuno ha manifestano ogni giorno nella sua vita dalle sconfitte dai tradimenti ecco però ecco la Pasqua infonde grande gioia posso dire che eh, Gesù ecco, appare risorto ma appare con le ferite non avrebbe potuto cancellarle del tutto ma le ferite rimangono a prova che eh, sono quelle ferite che ci hanno salvati per le sue piaghe siamo stati guariti veniamo guariti nello spirito proprio dalle piaghe di Gesù quelle ferite diventano in un certo senso feritoie come aveva sottolineato l'amato vescovo Don Tonino Bello sono le ferite attraverso le quali noi possiamo andare oltre il dolore e la sofferenza del momento persino Gesù stesso fa l'esperienza nella sua piena umanità dell'abbandono, si sente abbandonato, si sente solo e in silenzio, si rivolge al Padre dalla croce, il Padre perché mi hai abbandonato. Ciò nonostante, ecco, nell'abbandono, nell'esperienza dell'abbandono, la tristezza più totale, nella solitudine, si affida a Lui. Mi affido a te, mi abbandono nelle tue mani, consegno il mio spirito. È proprio questo che ha determinato, ha determinato la salvezza, la sua piena disponibilità a compiere la volontà del Padre. Nella sua umanità ha sofferto realmente, nella sua divinità è risorto, e la sua divinità, appunto, l'essere figlio di Dio, ha permesso di fare l'esperienza della risurrezione e di vincere la morte. Ma è pienamente uomo, come noi pure siamo uomini, siamo donne, siamo persone fragili, create da Dio. Anche noi dovremmo fare questa esperienza e non allontanarci mai dall'amore di Dio, nemmeno nell'esperienza dell'abbandono e così quelle lacrime, quelle lacrime che hanno aperto in un certo senso questo tempo spirituale forte con le lacrime di Gesù davanti a Lazzaro, piange per la tristezza del dolore della morte e della separazione è coinvolto emotivamente, quelle lacrime adesso di tristezza, quelle lacrime di dolore sono oggi lacrime di gioia siamo tutti come Pietro e Giovanni, tutti stupiti per aver incontrato il risorto e lo possiamo incontrare e lo incontriamo ogni volta che ci accostiamo ai sacramenti, ogni volta che parliamo di lui, che lo invochiamo, che lo riconosciamo nei fratelli che ci mette accanto. Buona Pasqua di risurrezione per tutti, gioia e pace per tutti, buona domenica.